tutti bentornati sul canale Sto rendendo conto che ho trovato un posto veramente incredibile, stupendo. Guardate dove mi trovo. smontavo la tenda è arrivata una pioggia e un vento improvviso e ho dovuto mettere la tenda in fretta e in furia senza ripiegarla comunque alla fine sono ripartito poi sistemerò le cose mannaggia che è salita e' solo l'inizio, mamma mia, e che uh. vulcani, soltanto vulcani. però su in vetta ci sarà il giusto premio eccomi ci sono Assurdo, assurdo. Oh. Questa davanti a me è l'isola della Graziosa. Che dite? Ne è valsa la pena? Guardate queste vetrate, un ambiente spaziale da fantascienza, questa è l'isola della Graziosa ci sarei dovuta andare ma poi ho avuto una sola settimana da poter sfruttare quindi la devo saltare ma è bellissima anche da qui, guardate qui sotto, fa impressione Signori Mirador del Rio Così così Adesso no. scenderò di lì Si riparte Si riparte c'è una bella salita ancora da fare mi riposo un po' nel frattempo vi faccio vedere una cosa non ve ne avevo parlato il mio nuovo assetto l ho abbandonato per un po' solo per provare l'assetto classico con i borsoni laterali ho messo una borsa sottosella sicuramente ho molto meno spazio ma guadagno di peso e dinamicità ho messo tenda e sacco a pelo sulla forcella anteriore e in più ho sostituito i copertoni sto usando dei copertoni più larghi 700 x 40 utilizzando per la prima volta il tubeless. A dire la verità mi sono trovato molto bene con gli Schalbe Marathon però in questo viaggio ho voluto provare e vediamo come vanno. Fino ad ora non mi sto trovando male. Guardate un po', quello è il mare, questa è tutta la strada che ho fatto per salire, tutto in salita. Guardate, mi rimane questo. È iniziata la discesa, guardate dove sono salito, mi sembrava impossibile, invece sono arrivato qui. Sono a quota 584 metri. Una teglise, un paesino molto molto carino di qua uscito sono sceso da là sopra è stata durissima finalmente ecco che cose ho davanti a me Questo posto si chiama la Caletta de Famara, è veramente qualcosa di straordinario, bellissimo. è ho vietato fare praticamente tutto campeggio, portare cani accendere fuochi, giocare a pallone vabbè stavo pensando di fermarmi qui ma è abbastanza presto vado avanti anche oggi è fatta meglio di così non si può Sì, tenda montata, la oggi ho deciso anche di coprirla, poi la coprirò. Ecco dove mi trovo. Tutto stupendo, ho dovuto fare un paio di chilometri per trovare un accendino perché eh, il fornello non funzionava. La concia grande, qua fanno porzioni da 250 grammi. Oggi pasta con piselli e parmigiano. Eccoci qui, questo è il piatto di oggi. Anche oggi è tutto, noi ci vediamo domani. Ciao!